17 vestiti, una tuta da ginnastica, un tubino nero attillato, un grembiule per le pulizie, un pigiama, jeans con il maglione a collo alto, un abito a fiori. Come rivestita la mostra che riproduce gli abiti indossati da vittime reali di stupri, insieme al racconto delle loro storie, ospitata nei locali della città metropolitana di Torino in corso Inghilterra 7 fino al 5 novembre, dopo essere stata inaugurata mercoledì 16 ad accogliere i visitatori all'ingresso della mostra, anche una suggestiva installazione curata dall'Associazione Divieto di Noia di Veneria Reale per il progetto Diciamo No alla violenza sulle donne, che ricorda i nomi e le storie delle vittime di femminicidi accompagnati da papaveri rossi realizzati a maglia dalle scritte all'Associazione. Cosa racconta questa mostra e attraverso cosa? Allora, questa mostra vuole contribuire eh, a mh, eliminare tutti i pregiudizi e i preconcetti che riguardano le donne, soprattutto le donne che subiscono violenza. Il preconcetto è sempre quello, ma chissà com'era vestita, ma chissà dove andava, ecco che se l'è tirata. No, questa mostra che Amnesty ha avuto dall'Associazione Libere Sinergie che ha collaborato con noi riporta tutti i abiti che le ragazze che hanno denunciato degli stupri hanno detto di indossare in quel momento. Momento. E quindi è come dire un pugno nello stomaco fa vedere che non c'era niente di così accattivante e questa mostra per noi è in, eh, serve moltissimo di supporto alla nostra campagna che tende a far modificare la legislazione in Italia sullo stupro che io lo chiedo il sesso senza consenso è stupro.